inerente al nostro progetto di educazione finanziaria e quest'anno il nostro corso sarà il responsabile organizzazione e gestione aziendale. Quindi abbiamo voluto dare una visione più ampia, sì ambito finanziario, ma vogliamo parlare agli imprenditori eh, e a 360 gradi e quindi ad esempio è indicato per chi deve avviare una nuova attività imprenditoriale oppure un'attività imprenditoriale l'ha già ma eh, desidera ovviamente farla funzionare eh, al meglio, vuole dare uno sprint maggiore, perché chiaramente si parla di mercati, si parla di finanza, ma si parla anche di budget, di gestione dei costi, di tecniche di vendita, di posizionamento sul mercato, quindi diciamo che quest'anno diamo una visione più completa alle persone che eh, si mettono nel, eh, nel discorso di educazione finanziaria.